La mia prima domanda è che cosa sono i Twitter Awards e come sono nati? Allora, i Twitter Awards sono una manifestazione che innanzitutto diciamo, non è collegata in nessun modo a Twitter, nel senso che non è ufficiale, ma è un'iniziativa privata, diciamo, di un organizzatore, un'idea che vuole riunire un gruppo di appassionati di Twitter, gente che lo usa tutti i giorni e che vuole portare da, dal virtuale al reale, quelle che sono le, le amicizie nate nel corso dell'anno. Eh, questa è l'idea di fondo, sostanzialmente. Quindi abbiamo pensato di dare un po' senso alla cosa, a questo raduno di, di Twitter, eh, una sorta di premio che si intende molto, in maniera molto giocosa e ironica, e cercando di premiare quindi, quello, che, quello più simpatico il più bello il più, il più creativo il miglior food blogger il miglior fashion blogger insomma uh -huh. una serie di categorie di persone che eh, ritroviamo su twitter e che si presuppone siano amati dai propri follower tanto da riuscire a vincere però ripeto è sostanzialmente un gioco e un'occasione per trovarsi e per conoscersi da qui né più né meno chi prende sul Twitter Words sbaglia abbastanza, <ride> non c'è competitività. Ok, quindi infatti ti volevo chiedere come funziona anche il processo di costruzione proprio del concorso, dalla eh, scelta delle categorie ad esempio, fino al processo di votazione. Ok, intanto eh, siamo alla terza edizione, quindi eh, quest'anno ci siamo staccati dalla Blogfest, siamo a Milano, Teatro della Moda dello IED, 6 ottobre alle 16, intanto okay. Okay. Chi, chi vuole se lo segna e allora le categorie sono il frutto di diciamo un misto tra quelle che sono quelli istituzionali, quindi il miglior brand, il miglior hashtag simpatico cosa che ci portiamo a dietro ormai da tre anni e categorie invece un po' più diciamo simpatiche divertenti come può essere quella del più provolone piuttosto che del Miss e Mr. Twitter, che ovviamente sono così, un gioco, come dicevamo prima. Eh, le votazioni sono partite lunedì scorso, in questa fase, dopo la registrazione sul sito che è eh, si vota in ogni categoria liberamente, quindi non ci sono eh, scelte già predefinite da, da noi. Eh, questo fino a venerdì di questa settimana, dopodiché sceglieremo i 5 più votati di ogni categoria e faremo a quel punto selezionare agli utenti con un secondo giro di votazione mm -hmm. quelli che loro riterranno più meritevoli. La settimana prossima sarà dedicata appunto al secondo giro di votazioni, durerà una settimana in modo tale che poi avremo una decina di giorni per organizzarci su, sull'evento vero e proprio. Eh, non pensando più alle votazioni ecco. chiarissimo ti volevo chiedere a questo punto um, quanta ispirazione c'è diciamo nei tweet awards dalla blog fest effettivamente dai macchinera awards eh, sicuramente siamo nati lì nel senso che quando è venuto in mente a me a rudi bandiera a claudio gagliardini di fare questa manifestazione eh, abbiamo detto c'è già una una sorta di, di awards dei, dei blog, perché non fare anche quello di Twitter. Che era un argomento, un settore che noi frequentavamo con più piacere e più frequentemente dei blog stesso. Abbiamo chiesto all'organizzazione della Blogfest nel 2010 di poter tenere un sorta di camp presso la, il loro evento, ha avuto successo così anche l'anno scorso, e quest'anno, più per questioni di Logistica, quindi spostarci da quella che arriva del Garde che non è troppo eh, raggiungibile per tutti abbiamo avuto qualche problema l'anno scorso Ci siamo, abbiamo provato di fare il salto su Milano Ti vorrei chiedere quindi a questo punto come mai quest'anno avete deciso di farlo a Milano e non più durante i giorni della Blockfest? Beh perché appunto come dicevamo prima da un lato abbiamo provato, abbiamo provato a organizzare una, una cosa tutta nostra Dall'altro il pensiero è quello di farlo in un posto più facilmente raggiungibile, anche perché ci sono persone che verranno da un po' tutta Italia, quindi non, sicuramente su Milano i trasporti sono, eh, agevolano il tutto e quindi eh, anche per avere più gente, avere più possibilità di, di mettere in contatto più persone di quanto è stato possibile fare a Riva del Garda negli altri anni, semplicemente questo. Poi vedere se siamo capaci di fare qualcosa indipendentemente da altri eventi. Senti, parliamo un po' di numeri. Sì. Potresti darmi un'idea diciamo, un di come si è evoluto anche l'evento nel corso degli anni da questo punto di vista? Ok, allora, il primo anno eravamo 60-70 persone, l'anno scorso abbiamo circa raddoppiato. Quest'anno ti dico ad oggi abbiamo circa 350 iscritti all'evento. Eh, cominciamo ad avere problemi di spazio nella location, quindi eh, a parte questo, direi che i numeri come presenze sono sicuramente positivi e oltre le nostre aspettative. Eh, per quanto riguarda l'online, invece, ad oggi abbiamo avuto circa 3.000 votanti per il primo giro di i voti eh, che sono già più o meno il doppio dell'anno scorso adesso vediamo la, la prossima settimana come si evolve siamo finiti un paio di volte nei trending topics eh, insomma diciamo che la online eh, essendo anche il nostro lavoro tra virgolette ovviamente abbiamo eh, aspettative più grandi che però per fortuna stiamo che raggiungiamo um... Quali sono diciamo, le prospettive, uh, eventuali nuove categorie piuttosto che effettivamente nuovi modi per fare, per fare gli awards nei prossimi anni? Allora, intanto cominciamo a vedere che quest'anno riescono, <ride> anche perché sì. ci stiamo mettendo alla prova come organizzatori di eventi che non è esattamente il nostro campo principale. Eh diciamo che può, nella nostra idea è quello di fare sempre qualcosa di più, eh, più grande, più organizzato sempre meglio e che coinvolga tanta gente che, che appunto ha voglia di trasferire dal vivo quello che vive magari tutti i giorni dietro a un computer o dietro un cellulare e adesso programmi a lungo termine non ne stiamo facendo, nel senso che siamo impegnati a quello, alla data del 6 ottobre e vediamo un attimo. Chiaramente a questo punto la mia domanda è quasi bruciata, cioè, nel senso di, cioè ero curiosa di sapere se ci sono idee di integrazione con altri awards oppure addirittura di un, qualche affiliazione con Twitter. Eh, ci, ci, perché no, magari <ride> sarebbe uno sviluppo interessante adesso vedremo se riuscissimo a fare qualcosa di questo livello sarebbe un onore ovviamente non lo sappiamo ad oggi e ci penseremo dal da 7 ottobre probabilmente quindi per partecipare che cosa bisogna fare? la partecipazione è gratuita e libera L'unica cosa che chiediamo è di registrarsi sul sito twittowords.it proprio perché abbiamo necessità di sapere quante persone ci saranno e perché la nostra intenzione è anche offrire qualcosa da, tipo un appetivo, qualcosa da bere, da, da mangiare, quindi se dobbiamo organizzarci in questo senso dobbiamo avere idea di quante persone verranno a trovarci. Quindi è però tutto molto semplice, sul nostro sito c'è il forum di registrazione, arriva poi una mail da, da stampare come, diciamo, invito all'evento. In cosa consiste il premio? Il premio è una cosa molto simbolica, è, un, è offerto tra l'altro da Chromobox, che è un nostro partner ormai da tre anni, e sarà una, un oggetto intagliato appunto nel legno come eh, caratteristica di, di Chromobox, disegnato dal nostro creativo StyleOne, e sarà sostanzialmente il nostro logo trasformato in, in statuetta. Perfetto, va benissimo Davide, io ti ringrazio veramente tantissimo per essere stato qui con noi oggi. Grazie a te. Okay.